Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti Vogliamo fare un video questa mattina Una piccola meditazione Non è uno studio Io qui davanti a me ho la parola di Dio Vorrei prendervi cari amati Giovanni 16, 1-4 allora, okay. Tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire Amen. La parola di Dio recita quanto segue. Io vi ho dette queste cose, a ciò che non siate scandalizzati. Vi sbandiranno dalle sinagoghe, anzi lora viene che chiunque vi ucciderà penserà di fare un servizio a Dio. E vi faranno queste cose perciò che non hanno conosciuto il Padre né me. Ma io vi ho dette queste cose a ciò che quando quell'ora sarà venuta, voi vi ricordiate che io ve le ho dette ora da principio non vi dissi queste cose, perciò che io era con voi, e poi prosegue. Insomma, interessante notare come il Signore Gesù in Giovanni dice veramente tante cose, no? Infatti, eh, coloro che nascono di nuovo, eh, nel, nel, nel momento della nuova nascita, le, i servi di Dio spirituali consigliano sempre di leggere prima, Uh, il libro di Giovanni dico spirituali perché purtroppo non tutti sono spirituali ok e, e quindi gli si consiglia di leggere Giovanni per mille motivi due di questi sono Trinità, Amore il Vangelo di Giovanni è il Vangelo Trinitario per eccellenza, Trinitario non perché gli altri non lo siano ma perché Giovanni ti spiega la Trinità come nessun altro Vangelo fa, appunto, i Vangeli sinottici non spiegano la Trinità come lo fa Giovanni, come lo fa lui, certo che la, la spiegano, però Giovanni è il non plus ultras, è il Vangelo dell'amore e quant'altro. E se tu rifletti bene, caro amato, se c'è una cosa che costantemente il il Signore si è sempre preoccupato di fare fin dalla Genesi fino all'Apocalisse è custodire il cuore del credente perché se c'è una cosa che fa molti danni è la paura la paura temere anche perché tutto sommato questo si associa sia a mancanza di fede barra conoscenza d'altronde se tu non conosci le cose non sai cosa ti aspetta, non sai cosa ti circonda, non sai cosa ti succederà un domani, avrai paura, ma se tu sai che tu per, per esempio dopo la morte te ne vai in paradiso, beh non è la stessa cosa che affrontare la morte con l'incertezza del domani. Infatti il mio credente che affronta la, no, la, la, la morte agli occhi in una certa maniera, il credente agli occhi in un'altra maniera, capito? Quindi la conoscenza crea la fede, la fede viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio, Romani 10, vero? E quindi ci sono tante cose, quindi se c'è una cosa che vuole fare lo Spirito Santo è quello di custodire il nostro cuore, e Gesù è stato l'esempio perfetto. Gesù ha detto, io vi do pace, non temiate, ma andiamo piano. Se Gesù è l'esempio perfetto, e lo è, lo Spirito Santo è la potenza perfetta, è la potenza completa. Dio dona lo Spirito Santo l'uomo deve fare la sua parte lo deve accettare lo deve alimentare coltivare tutelare il Padre gli ha dato la salvezza a Noè ma Noè dovete accettarla e per accettare la salvezza dovete operare, perché l'arca non si costruì da sola. E quindi nel costruire l'arca Noè faticò, molto faticò, è fatica. Costruire, uso un linguaggio umano, la nostra fede, leggendo, credendo, vivendo, è fatica. Non è senza impegno, non temere, non temere è fatica, è molta fatica. Quando noi leggiamo le storie, vedete lo testamentario tanto belle, quelle storie poi noi le dobbiamo vivere, le dovremmo vivere. Il Signore disse a Mosè, a Mosè, Deuteronomio 20, per esempio, gli parla e gli dice in, Deo, in Deuteronomio già stiamo lì, davanti la Terra Santa, detta Terra Santa. Dice, è, è sbagliato chiamarla Terra Santa, è vero, perché non è santa in questo momento. Però vabbè, sapete quelle cose che abbiamo, che facciamo per la tradizione, sbagliate? e eh, Tutti sbagliamo. Infatti dopo vorrò parlare di sbagli degli Apostoli. Quanto è facile sbagliare. Vedi, ho appena sbagliato. E quando stava davanti la terra, empia, con le sette nazioni, ammazzavano bambini, che facevano? E c'erano anche i, vabbè, stavo per dire i giganti, sì, vabbè, eh, i giganti, sì. Chi lo vuole accettare? Io credo, che eh, c'erano i giganti e si può dimostrare tutto quanto eh, però vabbè, sono scuole di pensiero e, eccetera eccetera eccetera e il signore gli ha detto non temete non li temete non ha detto ah io ti do un consiglio vedi io ti do un consiglio no no non è un consiglio la parola di Dio non dà consigli la parola di Dio dà comandamenti se poi tu lo vuoi prendere come un consiglio sai ti do un consiglio i dieci comandamenti o le dieci parole come c'è scritto nell'Antico Testamento No? Non so se nell'Antico Testamento io non mi ricordo se c'è scritto comandamenti da qualche parte nell'Antico Testamento, però perché c'ho sto pallino. Però vabbè. Sì, sono comandamenti, però perché vengono chiamate amate diceva parole, vabbè, so cose mie, se è film in testa che mi faccio. E... Quindi Dio non ti ha dato dieci consigli, no, ti ha dato i dieci comandamenti. E quando ti dice non temere, è un comandamento. Perché se tu temi, potrai andare incontro a un naufragio nella fede. Infatti c'è la grande differenza fra, per esempio, il re e il profeta. O il sacerdote. Per esempio, quando l'angelo andò da Maria, Maria dice, ma come possono avvenire queste cose, di qua e di là? L'angelo semplicemente glielo spiegò. Porella, una donna, una bambina, un'alma quanti anni poteva avere Maria? 15, 14, 16, non lo sappiamo, ma più o meno alma quella l'età. E finì là. Ma quando andò da Zaccaria l'ignaggio alle vita sacerdotali, e lui anche fu titubante, non gliela passò. Ah! Sei titubante, tu che hai la conoscenza, tu che hai il livello bene, muto resterai e restò muto non parlò più finché non nacque poi Giovanni il nostro amato fratello Giovanni i fratelli dell'Antico Testamento sono fratelli non è che sono no, no, sono fratelli non sono la Chiesa ma sono fratelli <ride> quindi chiamiamoli per quello che sono i nostri amati fratelli un giorno mangeremo insieme a loro nella tavola del Signore chi ci crede che mangeremo chi non, chi non ci crede vabbè. poi se qualcuno pensa che mangeremo perché se non moriremo di fame beh non ha capito niente però vabbè andiamo avanti e quindi cari amati vi ricordate quello che era successo in numeri? che era 14 su giù, lì, lì intorno a un certo punto il Signore gli dice dieci volte mi tentaste perché erano entrati nella terra promessa avevano visto i giganti chi pensa che siano giganti io penso che siano giganti di tre metri e altro però avevano, erano tornati e avevano temuto avevano temuto e questo temere non gli ha fatti entrare. E perché avevano temuto? Aggiungo io. Un giorno gli dissi al mio pastore. Fratello, ecco colpa loro che non capiscono. E lui mi guardò serio, perché stavamo parlando di gente veterana nella fede. E mi disse, perché non capiscono? E eh già. Perché non capiscono? Perché temono? Peccato. Un abisso ne chiama un altro. E non entrarono. E nessuno entrò. Manco uno. Tranne i due, sopra i vent'anni. Caleb e, e Giosuè, sì, Giosuè Caleb era. Scusate, ciò cioè, i, i, i miei colpi di amnesia. Dovrebbe essere Caleb, se non è Caleb, lapidatemi e datemi dell'ignorante Eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, poi Gelo ripete, lo dice prima a Mosè, in Deuteronomio 20. Poi quando Mosè muore che il condottiero diventa Giosuè, in Giosuè 8, interessante, c'è proprio un libro di Giosuè, ce lo ripete e gli dice non temere perché l'uomo, l'essere umano, è atto a temere e non può non temere con le sue proprie forze, è impossibile. Nessuno di noi può farlo con le proprie forze. Ecco perché il Signore ha mandato due cose. La parola fatta carne e lo Spirito Santo. Perché questa parola ci dice quello che c'è oltre, quello che ci sarà un domani, quello che ci aspetta, quello che ci circonda. E quindi se uno ha la conoscenza, ha le basi per non temere. Io non ho paura di morire ho paura di soffrire sì e perché hai paura di soffrire perché non sono perfetto perché la vera perfezione non ti fa avere paura sono ancora nel cammino e mi sto studiando di mettere in pratica il comandamento che non è un consiglio non temere Perché so quello che mi aspetta un domani. Per me il partire da questo corpo è gioia, felicità. E quindi devi anche avere fede, perché chi non è fede non vuole partire. Vuole stare qua. E ti dirà la menzogna. Eh, ma chissà quanti moriranno, quanti periranno, se vado via di qua, di su, mille scuse. Ti metteranno versi decontestualizzati lasciamo perdere chi veramente ha fede e ha capito uff, sa perfettamente che andare di là è mille volte meglio che stare qua ma bisogna vedere quanto sei spirituale quanta fede, fede hai ed è un percorso è un percorso amati gli apostoli sono stati di un grande esempio, ma pur uomini sono stati. Infatti, il mio pastore ci insegnava sempre quando l'Apostolo Paolo, infatti, degli Apostoli 18, aveva paura di prenderle. Dio non parla tanto per. Quindi quando Dio dice una cosa c'è cioè un perché ed è vero. Infatti degli Apostoli 18, il Signore parla a Paolo e gli dice Paolo non temere di andare a Corinto. Cioè Dio non, non ti dice non temere perché tu non temi, sei forte, quindi parla al vento. No, le parole di Dio sono purgate col fuoco. Quando Dio dice una cosa è quella, se Dio dice non temere vuol dire che tu temi o che sei potenzialmente in potenza, temi. E se qualcuno pensasse che Paolo non aveva paura, allora per quale motivo subito dopo il Signore gli dice a Paolo, dopo che gli ha detto non temere, stai tranquillo, nessuno metterà le mani addosso a te? Perché Paolo temeva aveva paura dei buscali, aveva paura delle percosse e quant'altro. Se questo è successo a Paolo, a noi cosa ci può succedere? Noi pensiamo di essere tanto bravi e tanto forti? Io non so chi. Chi ci crede? Perché a questo punto io devo, devo mettere in dubbio tante cose, ma quanti credono alla Bibbia? Boh, non lo so, sicuramente pochi. Se c'è qualcuno che è stato forte ed è stato un grande esempio, sono stati i dodici apostoli. Nella mia scuola, quella che io insegno, il dodicesimo apostolo è stato Paolo mi dissocio da tutte le altre scuole che portano Mattia. Rispetto i fratelli, sono fratelli, ma contesto la dottrina. I dodici apostoli sono stati talmente wow che la nuova Gerusalemme, che è la Chiesa, oltre che ci sarà la città, Fonda su questi dodici. E quindi wow! Chi come loro? Chi come loro? Irripetibili. I dodici apostoli, irripetibili. Ma, nonostante tutto, e loro no, erano i dodici apostoli, erano ebrei. Conoscevano l'idolatria, che cos'era la gravità di questo peccato. Cosa ha fatto Giovanni? Quando è andato in cielo, non, neanche una volta che sarebbe bastato e avanzato, ma per ben due volte, si stava per prostrare davanti un angelo. Com'è facile cadere nell'inganno il contrario della paura è vedere questa grande gloria, questi angeli pieni di gloria e eh, Giovanni non c'era più niente fu abbagliato, stava per buttarsi vedete l'uomo che cos'è e perché viene scritto questo? perché l'abbaglio o la paura ci fanno ubriacare spiritualmente parlando queste cose sono state scritte per noi A un certo punto il Signore Gesù, che io penso che sia l'esempio perfetto e sia stato senza peccato, secondo me, Gesù è stato senza peccato. Non so quanti ci credono che Gesù sia stato senza peccato. È un parlare ironico il mio, perché voglio invitare alla riflessione. Quando io vado in Matteo... Matteo 10, famoso Matteo 10, dove dice «Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, no?» Il Signore Gesù dice «Non temiate coloro che uccidono il corpo, non temiate coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima, temiate piuttosto colui che può...» Quindi il Signore Gesù, la parola fatta carne, cioè quella parola che nell'Antico Testamento parlava, ma non era carne. È la stessa parola, con una grande differenza, che nel Nuovo Testamento quella parola è carne. Nell'Antico Testamento non era carne, perché Dio è Spirito. Ma nel Nuovo Testamento si incarna. È la stessa parola che gli ha detto a Geremia, Sai, Geremia, io ti do un consiglio, poi fai tu, non temere. <ride> Scusa, stamattina sono in piena di battute, ma è per far riflettere, non per scherzare, c'è poco da scherzare quando si predica, per far riflettere. Non gli ha detto, sai, Geremia, io ti do un consiglio. Gli ha detto, non li temere, comandami. Gesù, la parola che si è incarnata, esempio perfetto e senza peccato insegnava una cosa, non temere, non temete quelli che uccidono il corpo gli insegnava, lui insegnava questo, predicava questo ovviamente, secondo alcuni, però non lo viveva e sì, perché secondo alcuni Gesù insegnava le cose però lui non le viveva e non le metteva in pratica cadendo così in peccato Certo, perché se tu mi dici che Gesù nel Dezemane, e questo già ci ho fatto il video dedicato, ha avuto paura, cioè tu stai dicendo che la parola che ha sempre ordinato di non temere, che ha detto agli altri di non temere, poi avrebbe avuto paura perché è uomo. E perché quando insegnava a non temere non era un uomo? E che fa? Insegna una cosa e ne chiede un'altra? e ne fa un'altra, oppure lui era perfetto nel chiedere, nel domandare, nel pregare, e poi avrebbe chiesto una cosa non conforme alla volontà del Padre? Ma questo adesso esula. Ci ho fatto il video dedicato a proposito. Sì, perché questa è una vera e propria bestemmia Dire che Gesù predica una cosa... Predica bene, razzola male e bestemmiare. Cioè, qui non è che stiamo a, a vedere se, eh, se chi la pensa in un modo, chi in un altro, su cose che tutto sommato ognuno, tipo il mio pastore, pensava che Adamo ed Eva se sono persi, io penso invece che se sono salvati, che importa, ma questa è una cosa seria. E il mio pastore me l'ha sempre insegnata, questa cosa qua, del Getsemane. Sempre quando la maggior parte dei pastori insegnano qui in Italia che Gesù aveva paura nel chezzemane. E io mi domando. E poi quando tu glielo spieghi, da un orecchio liente dall'altro liente, come dire, ma guarda che quello che tu stai dicendo è una bestemmia. E allora io mi domando, ma quanti credono alla parola di Dio? Marco 5,36? Non lo so, sarò strano mio. Non temere, credi solamente, gli disse il Signore Gesù. E allora quando si vedono accorralati, si dice accorralati in, in italiano, penso di no, però vabbè. E' quello che conta è la santificazione, appunto. Non credere alla parola di Dio è mancanza di santificazione. Cambiare il messaggio dell'Evangelo è mancanza di santificazione. Parlare male del fratello è mancanza di santificazione. E quando ti viene fatto, è inutile che tu vai a guardare l'orecchino, la collanina, a tintarella, perché è vanità. Beh, il Nuovo Testamento parla di ungiti il capo, quando digiuni. Ma ah, non è vanità pure quella? Questa è la santità, però poi dopo, quando infanghi, il fratello Alessio, evangelisti, gli dici che, che diciamo, che qua, che su, che, che ne è vero niente, e Alessio, evangelisti, ti dice che tutto quello che tu hai detto non è vero niente e tu manco scusa gli chiedi? Quella non è mancanza di santificazione. È inutile che me vai a guardare l'orecchino da sorella e la tintarella luna. Ci sono cose molto più gravi di queste. Fermo restando che fa tinta non è peccato. Portare l'orecchino non è peccato e mettere un po' di rossetto non è peccato. Facciamo la finita di queste cretinate Stamattina sto in vena, eh, mi sento in forma, non mi sento in forma, però vabbè. Mm? Temere è mancanza di fede. E se Paolo temete e se Giovanni stava per adorare due, due, due volte l'angelo, ma io che posso fare? Che questo messaggio indirizzato a me e poi a tutti noi non è facile non è facile se uno pensa che la fede è una passeggiata di salute è un capire la parola di Dio e basta non ha capito niente perseverare noi saremmo provati col fuoco Ma se noi siamo occidentali. Negli ultimi decenni abbiamo passato, scusate il termine, la Pasqua. Non sappiamo cos'è la persecuzione fisica in linea di massima. Ma tra un po' sta bambaggia finirà. vi espelleranno dalle sinagoghe. quanta confusione c'è in giro non temere è uno sforzo avrà perseverato sino alla fine sarà salvato perseverare significa andare controcorrente soffrire combattere dovrei combattere quanti combattimenti il diavolo non vuole che noi facciamo l'opera del Signore non lo vuole e va intorno come leon ruggente se la storia io ci credo la storia di Giobbe è vera non che Satana entra nel terzo cielo quella è secondo me non è vero niente però vabbè ma che Dio crea Satana lo butta fuori e poi non ci parla, beh, io non ci credo, però ognuno è libero di credere a quello che vuole, giustamente, poi non sono queste le cose. Satana va intorno come leone ruggente, è l'accusatore, ci accusa davanti a Dio, Dio ci parla e gli disse, hai visto Giobbe? Eh... Proprio la settimana domenica Fratello Fabrizio Evangelisti ha portato questo messaggio hai visto, hai visto Giobbe? Eh, l'ho visto Giobbe eh. eh, certo Gli ha dato tutto Levagli tutto Vai Che Satana deve chiedere il permesso a Dio per toccarci, sapete? E come glielo chiede? Tramite la comandata se non ci parla? mi è venuta la battuta <ride> oppure scrivo ah, fammi un'altra battuta scrivi all'angelo di Laodicea. no è un angelo del cielo e chi gli ha mandato la raccomandata lì in quel caso è un angelo del resto e <ride> eh si sì. deve chiedere il permesso a Dio, Dio glielo dà Satana ha, ha chiesto di vagliarvi altro che se non ci parla poi da, da quei che lo fanno andare fino al terzo cielo, dei den, ma per cortesia. Capito? Ci aspettano giorni molto difficili. Perché Satana oggi sa che gli rimane poco tempo ed è avvelenato. E noi dobbiamo combattere contro Satana. Dicono fra tanti, i cubani, grande scuola, quella di Cuba, una grandissima scuola, che ci sono dei, dei grandi spiritisti a Cuba, certo, non sono come quelli, eh, ieri ho fatto il video, lì in Babilonia, quelli che stavano prima, Vabbè, colpo di amnesia, io mi scordo tutto. E dicono un conto è riprendere Satana, è un conto e vedesselo arrivare. È vero questo, io nel mio piccolo ho fatto delle esperienze, quelli che dicono no, ma io non ho paura di niente, di nessuno C'ho il Signore, c'ho lo Spirito Santo Benissimo, tutto vero Io ho fatto esperienze del genere Che tre demoni sono venuti Cioè me l'hanno mostrato in sogno E come sono venuti sono andati via Perché il Signore mi ha svegliato Lui Lo Spirito Santo ha fatto tutto Mi ha aperto la bocca Sono uscite fuori delle lingue Con dei decibel Che sono arrivati a 100 km Penso che ho svegliato mezza città Una cosa... Mh, un miracolo pazzesco quindi sì ho fatto anche que quelle esperienze ma quante volte Dio mi ha mostrato e mi ha fatto sentire da nato di nuovo la presenza e il terrore dei demoni non glielo auguro a nessuno brutte brutte non le voglio fare però Dio me le ha fatte fare perché mi ha voluto insegnare non so per quale motivo, certe cose uno non vorrebbe impararle, ma se Dio fa una cosa è fatta bene. Quindi io non ho mai visto Satana, ma i demoni sì, e la presenza l'ho sentita, non lo so quante volte, centinaia, non lo so, l'ho sentita, da battezzato di Spirito Santo. e ti È chiamato il principe del terrore. Questo credo sia scritto in Giobbe, credo. Non mi ricordo se è chiamato il principe del terrore o il re del terrore. Credo il principe, però non me lo ricordo. Del terrore. E noi dobbiamo combattere contro questo dragone che rugge perché incute timore. Ah, io non lo temo, ma come? Basta che ti passa un gatto e ti spaventi. Faccio l'esempio del gatto perché mi è capitato diverse volte gente che diceva, io non ho paura di niente, è passato un gatto, oddio che paura! Viste con i miei occhi. Tu pensi che i demoni sono come i gatti? Ti auguro di, di non avere mai queste esperienze, però se Dio te le fa fare, pre, fatti tua. Dico questo perché noi dovremo attraversare grandi cose. La fede è provata col fuoco, no, sì, va bene, è un po' di calore, è una lampada. <ride> La fede viene provata col fuoco e più vai avanti, negli anni, e più sarà dura. Io come anziano ti insegno queste cose affinché tu ti prepari. Perché per affrontare Satana, dicono sempre i cubani, nati di nuovo, ex-tregoni e tutto quanto, non puoi andare così. Devi andare preparato con l'armatura, aggiungo io. feci 6. Prova andare a affrontare i demoni senza armatura. Senza fede, senza conoscenza, senza digiuno, carnale, vai. No, io sono di nuovo, prendo sgrido tutti, faccio tutti, certi demoni manco escono se li sgridi. A voglia sgrida non escono. Ci vuole orazione. E uno pensa, due minuti, no no, giorni, mesi, dipende che entità sono. Il Signore Gesù faceva così uscivano. Ma ci ha detto a noi che certe cose richiedono impegno, sacrificio, orazioni, digiuni. Affrontare il dragone non è semplice. Costruire l'arca non è stata una cosa di una settimana. No, il Signore ha decretato 120 anni durerà l'uomo, poi mandò il diluvio. Dopo 20 anni parlò, in quei 20 anni guardò, vide Noè, e glielo disse, da lì passarono cento anni, e in questi cento anni Noè costruì l'arca. Non la costruì in un anno, in due anni, in tre annetti. Tosta costruì l'arca. È tosta. Fatica. Mani rotte. Sangue. Qualche martellata. Delisioni. Stavo in montagna e stai a costruire l'arca, stai a costruire la nave. Come ci dicono oggi, noi, ah, oh, che pensi? di essere rapito? Sì? No, non penso, lo so. Sì, sarò rapito. No, come dice il cattolicesimo. Lasciamo stare quello che dicono quattro cattolici, compreso Minutella lì. La dottrina cattolica dichiara l'inesistenza del rapimento della Chiesa. Quella è la dottrina. Così come ha detto, dichiara, che il limbo non esiste, dopo che per centinaia di anni l'ha predicato. Questa è la dottrina, il canone cattolico. Il neocatechismo, che è nato 500 anni fa, che prima manca esisteva. Io vorrei fare una domanda ai cattolici a proposito del catechismo. Ma questo video sta durando tanto: 39 minuti. Dio vi benedica. Volevo semplicemente condividere un piccolo spazio con voi, cari amati. Con voi, co come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Spero che questo video sia stato di edificazione. Scusate il modo, so che non piace a tutti, però d'altronde, sono fatto così, non ho peccato quindi posso anche rimanere così. Se il Signore vorrà, ci si vede al prossimo video programma. Shalom, sorridi, che Gesù ti ama e non te.